Ciao, come stai? Mi chiamo John, sono un urologo da oltre 25 anni e nel mio studio vedo centinaia di pazienti ogni mese. Le ragioni per cui il 90% di questi pazienti si rivolge al mio studio sono sempre le stesse. La frustrazione di non riuscire a mantenere l'erezione per più di due minuti e la paura che le mogli li cambino per un altro uomo, per non essere in grado di soddisfarle sessualmente e per il dolore insopportabile che provano ogni volta che urinano. Tra i tanti altri sintomi spiacevoli che colpiscono questi uomini che soffrono di una malattia che colpisce quasi il 30% degli europei, la prostatite o infiammazione della prostata. La prostatite o infiammazione della prostata senza un trattamento adeguato i sintomi diventeranno sempre più gravi, ogni visita al bagno diventerà insopportabile e il sesso sparirà dalla vostra vita con l'avanzare dell'età. Le conseguenze si aggravano causando infertilità, impotenza, Cancro alla prostata e persino la morte. È quindi estremamente importante iniziare il trattamento fin dall'inizio. Esistono diverse opzioni di trattamento per la prostata, alcune sono sicure mentre altre non offrono alcuna sicurezza, alcune sono estremamente efficaci mentre altre possono addirittura peggiorare il problema. No, intanto, a Medica che recommendo Ausmens paciente se è un trattamento sicuro e o mais efficace do mercado RevitaProst. Revita proste a solucao segura para un problema delicado como prostatite. O revita proste composto de ingredientes naturais para nao causar nenuns efeitos colaterais. Fin dalle prime settimane di trattamento inizierete ad avere erezioni più forti e durature, che vi permetteranno di avere infinite ore di sesso soddisfacente. Tua moglie non penserà mai di lasciarti per un altro uomo, ti implorerà di fare sesso con te tutto il tempo. L'efficacia di Revita Prost è stata provata e testata da migliaia di uomini in tutto il mondo ed è stata indicata da molti medici ed esperti come la nuova cura per la prostatite. Ma fate molta attenzione! L'elevata domanda di questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi, ma l'originale Revita Prost è venduto solo sul sito ufficiale. I prodotti falsi non solo non funzionano, ma fanno perdere denaro e possono anche mettere a rischio la salute.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 Non appena vi sarete registrati con il vostro indirizzo email, riceverete un codice promozionale che vi darà diritto a un pacchetto gratuito che accompagnerà il vostro ordine. Se non siete ancora sicuri se acquistare o meno Revitaprost e avete domande, contattate i nostri rappresentanti che saranno pronti ad assistervi, il nostro team di assistenza tecnica sarà a vostra disposizione. Ma dovete essere veloci, migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli incredibili benefici di Revitaprost e ne ordinano fino a 6 o più unità alla volta. Per mantenere la qualità del prodotto, vengono prodotte solo 1500 unità all'anno, il che significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta, quindi è necessario accedere rapidamente al sito web e acquistare il Revitaprost prima che le unità si esauriscano. Revitaprost cambierà la vostra vita.